Piano strategico, il nostro piano industriale vogliamo portare oltre chiaramente una coppia differenziata elevata. Cioè abbiamo parlato comunque di un 70%, insomma, che è una, diciamo, un dato molto, molto importante. Ma allo stesso tempo vogliamo attivare anche una verificazione puntuale: cosa vuol dire? Vuol dire premiare quel cittadino virtuoso, quel cittadino che diligentemente conferisce in modo corretto i rifiuti e comunque. Aiuta sia diciamo, la città per renderla più pulita di coloro, ma aiuta allo stesso tempo anche l'azienda Ama che diciamo, ha un vantaggio in questo, ha un vantaggio che comunque svolge un lavoro meno oneroso e allo stesso tempo anche eh, diciamo, eh, meno, ehm, con meno costi. Perciò attiveremo la eh, green card, sarà una tessera con eh, diciamo, dei punteggi, perciò, perciò verranno diciamo in base alle azioni dei punteggi insomma, che verranno poi accumulati in questa green card e eh, diciamo, si arriverà comunque a uno sgravio fiscale o comunque diciamo, a un, un corrispettivo insomma, che ama darà questo, a questo cittadino che sicuramente eh, porterà avanti delle azioni diciamo, virtuose e comunque anche eh, importante, ecco, allora noi inizieremo con le domusse ecologiche che come abbiamo detto sono delle micro isole ecologiche dove il cittadino può eh, entrare insomma con la sua carta personale, perciò diciamo ci sarà anche una traccia di te, insomma del, di chi conferisce e come conferisce il rifiuto e il, eh, arrivando poi a questa prefazione puntuale, stiamo lavorando su delle campagne di comunicazione, su delle campagne di sensibilizzazione su delle campagne di educazione insomma che indirizzino Quel cittadino che, comunque, forse mh, non conosce ecco, queste buone pratiche e, e deve essere diciamo, indirizzato, ecco, noi lo stiamo facendo. Ecco, con questo vogliamo sicuramente portare avanti questa percentuale di per raccolta differenziale, ricordiamo che siamo partiti a un 38-35%, insomma, ad oggi siamo a un 40-45%, perciò passi in avanti insomma, sono stati fatti ecco, da questo punto di vista perciò la percentuale è aumentata di raccolta differenziata questo vuol dire che comunque AMA sta facendo un buon lavoro e i cittadini piano piano insomma, stanno capendo come eh, si differenzia io per esempio a casa mia ho la raccolta diciamo, differenziata multimateriale, l'umido e l'indifferenziato io lo dico sempre, il mio sacchetto dell'indifferenziato è molto molto molto piccolo cioè ecco, quando c'è diciamo, la volontà quando si vuole aiutare il pianeta, il, il clima e comunque la città dove si vive e si vuole fare una buona raccolta differenziata lo si può fare tranquillamente. Io sono sicuro che il cittadino romano eh, lo farà perché è un cittadino comunque responsabile, un cittadino consapevole e di questo insomma ne sono certo.